Oggi facciamo l'analisi price action e fondamentale di Apple. Prima di andare sui grafici però vi invito a iscrivervi al canale e ad attivare la campanella così da venire aggiornati all'uscita di ogni nuovo video e soprattutto venire aggiornati nel caso in cui si facessero delle live. Poi vi invito anche a seguirci su tutti gli altri canali social e se vi va vi invito anche a dare un occhio al mio canale YouTube. Detto questo possiamo andare sui grafici. Eccoci quindi sul grafico di Apple, siamo sul mensile, possiamo subito vedere come il trend sia enormemente long. Tuttavia, prima andrei un attimo a dare un occhio anche a ricavi e utili. Infatti, abbiamo ricavi che passano da 229,23 miliardi del 2017 ai 274,51 miliardi nel 2020, mentre gli utili passano da 48,35 miliardi a. 57,41 miliardi tra il 2017 appunto e il 2020. Un'altra cosa, poi, che a me è salta all'occhio è il fatto che, nonostante la pandemia, la società sia riuscita a incrementare il proprio giro d'affari, avendo un aumento sia sui ricavi sia sugli utili, pari rispettivamente al 5,51% e al 3,89%. Poi, quindi un'altra cosa che invece vorrei fare osservare è oltre ovviamente a questa dei ricavi degli utili che è una cosa principale fondamentale da vedere e che giustifica un po' anche questo trend molto molto forte è il price earning price earning che è pari a 28,01 e ve lo voglio far osservare perché è leggermente più basso rispetto a quello delle società simili a Apple nel senso che Apple comunque ha una capitalizzazione molto importante pari a circa 2080 miliardi e quindi dobbiamo confrontarla con società simili per capitalizzazione per settore eccetera eccetera e ovviamente sono quelle società che in realtà stiamo già tenendo d'occhio che sono Amazon, Google, Microsoft per esempio e che stiamo monitorando insieme ad Apple appunto al fine di capire anche quale possa essere di questa società quella che poi potrebbe offrire magari soluzioni migliori No, quindi nel tempo comunque continuando a osservarle cercheremo di farci un'idea sempre più chiara comunque abbiamo Amazon, Google e Microsoft con capitalizzazioni comunque abbastanza simili ad Apple che hanno price earning di 61,32 per quanto riguarda Amazon 32,32 14 Google e 34,03 Microsoft. Quindi qui cosa voglio dire? Che questo è più basso. Non è bassissimo ma è più basso rispetto alla concorrenza. Oltretutto è possibile che anche nel settore comunque anche con il Nasdaq eccetera avvenga un ritracciamento un minimo comunque importante nel futuro no? Perché comunque abbiamo tutti titoli molto allungati ma quello che voglio farvi vedere è che Apple è già da un pochino che comunque... Non ha più una forza enorme no? Cioè è fortissimo Però qui ha, ha iniziato a rallentare un po' E se andiamo sul settimanale La situazione è ancora più chiara Ecco come potete vedere Ha provato ad andare su qui Non ce l'ha fatta Poi qua c'ha un po' riprovato Non ce l'ha fatta Qui ci aveva già provato Non ce l'ha fatta È stato sempre ributtato giù In queste aree Quindi quello che potrebbe succedere Cos'è? Che andando a segnare un po' di livelli Sul su Bifi, E Io andrei sempre vicino al prezzo attuale Andrei a segnare questo Poi andrei a segnare questo e infine andrei a segnare quest'area qua ecco quindi 109 110 ecco cosa potrebbe succedere in virtù anche del price earning che abbiamo appena visto che il prezzo si svaluti ancora leggermente di conseguenza è facile che anche il price earning si abbassi e la società diventi più appetibile rispetto anche alle, alle concorrenti che, che abbiamo appena citato e quindi quello che vorrei vedere potrebbe essere nelle prossime settimane o che si ritorni almeno su questi livelli oppure addirittura che si arrivi da queste parti facendo una cosa per esempio così e poi tornare da queste parti quindi se noi dovessimo tornare qui o qui è facile che hai pressione che si abbassi ancora un po' rispetto magari anche alle concorrenti e che di conseguenza il titolo diventi molto più appetibile senza considerare che potrebbe creare delle dinamiche interessanti non solo per il lungo termine ma anche per il medio e per il breve termine perché comunque se dovessimo tornare in queste aree o in queste aree è facile che comunque il prezzo risalga e si potrebbero anche tenere come principali obiettivi questi due livelli per esempio e poi valutare una volta superata l'area 134 diciamo valutare poi anche sul lungo termine come potrebbe andare la, la situazione e, e quindi valutare il lungo termine solo una volta che si è tornati qui sopra per esempio ecco questa può essere un'ipotesi un di, di view altra cosa che invece potrebbe succedere altrimenti è anche questa nel senso magari il prezzo adesso non, non torna a questi livelli perché magari adesso arriva forza e questo è possibile perché comunque se ci facciamo caso Abbiamo qui una volatilità abbastanza bassa al ribasso, nel senso che in una, due, tre, quattro, cinque settimane praticamente ha ripreso quello che aveva fatto in una qui, quindi comunque c'è forza su questo titolo e quindi non è detto che si ritorni qui o qui, non è detto. Potrebbe anche il titolo adesso riprendersi da queste parti, tornare su, andare sopra questi livelli e poi creare magari anche delle dinamiche interessanti da queste parti. Il problema qual è? Che se facesse così è facile che il price earning non si abbassi e quindi è facile che in realtà il titolo sia poi meno appetibile rispetto magari a un Amazon o a un Google o a una Microsoft. Quindi molta attenzione su queste dinamiche perché se tornasse da queste parti prima di tornare giù Potrebbe essere comunque interessante magari per il breve termine ma difficilmente lo sarebbe per davvero sul lungo termine, poi magari sale all'infinito, eh? però comunque sicuramente ci saranno opportunità più interessanti sugli altri titoli se dovesse fare una cosa del genere, invece se dovesse tornare o qui o qui, allora lì la cosa sarebbe diversa e varrebbe quello che ho detto prima quindi adesso andiamo anche sul, sul daily, giusto da, da dare un occhio ecco sul daily come possiamo vedere potrebbero crearsi anche delle opportunità poi per il breve termine, nel senso che se dovessimo davvero tornare da, da queste parti si potrebbero valutare ipoteticamente situazioni fino qui per esempio e poi una volta superato questo livello con decisione allora valutare il lungo termine e la stessa cosa si potrebbe fare qui avendo come, magari, primo obiettivo quest'area qua, e poi come secondo obiettivo queste zone qui. Per esempio, una cosa che potrebbe succedere, e una volta poi tornate appunto sopra qui, che su weekly, vi faccio vedere meglio, sarebbe sopra queste aree, allora lì valutare davvero lungo termine, però con una situazione più, più sana, perché avrebbe ossigenato, prezioni si sarebbe abbassato la società non sarebbe sicuramente sopravvalutata eccetera eccetera perché comunque dobbiamo prestare attenzione anche al fatto che sul mensile comunque abbiamo una salita veramente verticale e di conseguenza non possiamo non, non tenerne conto e non essere consapevoli comunque del fatto che bisogna avere una situazione solida per, per fare degli investimenti quindi adesso andrei a vedere i dati Dati fondamentali abbiamo visto quindi il price earning, ne abbiamo parlato abbastanza bene e abbiamo visto anche quello dei concorrenti e abbiamo visto che questo è più basso. Ma ci piacerebbe se si diventasse ancora più basso sarebbe meglio capitalizzazione abbiamo una società da 2.080 miliardi di capitalizzazione quindi veramente enorme e l'abbiamo confrontata con società più o meno dai 1.500, 1.800 miliardi in media di capitalizzazione che sono appunto Amazon, Google e Microsoft. Detto questo direi di andare a vedere i dati che più ci interessano su statistiche, sempre su Yahoo Finance ovviamente se volete anche andare a darci un occhio. Allora abbiamo intanto margine di profitto 23,45%, molto interessante. Interessante perché vuol dire che la società comunque riesce a convertire un'ottima quota di ricavi inutile cioè 3,45% questo è quindi un dato fondamentale molto importante poi abbiamo un ROE veramente devastante con un ROA di 16,90% ovviamente ora cosa facciamo? andiamo a vedere nel bilancio i debiti totali che sono 134,74 miliardi Tuttavia non, non sono debiti preoccupanti per niente, perché? Perché abbiamo ricavi che, le abbiamo visti prima, che sono pari a 274 miliardi circa nel 2020, 260 miliardi circa nel 2019 e via di seguito, quindi abbiamo comunque i cavi annui che sono un buon parametro per capire l'incidenza dei debiti che sono molto superiori rispetto appunto a questi ultimi e quindi diciamo che la situazione è buona nel senso che vuol dire che l'azienda è, è piuttosto solida e ovviamente terrei conto anche della liquidità totale che è anche questo comunque è un parametro importante e che non è così tanto più basso dei debiti e quindi ciò è sicuramente positivo poi altre cose molto interessanti e che assolutamente vi farei osservare sono il più treccio. Perché? Perché 18,34% è un ottimo dato per più motivi nel senso il principale è che la società si tiene gran parte dei ricavi e li reinveste o comunque li rimette in riserve e questo è un dato positivo per gli investitori perché solitamente le società che reinvestono gli utili sono le società che poi hanno le crescite più esplosive e più, più forti nel tempo tuttavia nel senso se uno dovesse fare un investimento a lungo termine avrebbe comunque anche un piccolo ritorno in dividendi e questo ovviamente non dà, non dà fastidio e anzi è una cosa molto, molto interessante secondo me perché gran parte dell'utile torna in azienda piccola parte comunque viene distribuita quindi può rendere felici diciamo più tipologie di investitori. Quindi detto questo torniamo sui, sui grafici ecco qui siamo sul, sul weekly e facciamo un attimo un riepilogo della situazione. Allora abbiamo Apple che è una delle società stiamo guardando per quanto riguarda il settore diciamo tecnologico nasdaq eccetera eccetera quindi abbiamo capito che il price earning è più competitivo rispetto alle sue diciamo dirette concorrenti che sono le società comunque che anche noi analizziamo periodicamente che quindi terremo d'occhio anche in futuro e vogliamo capire quindi nel tempo quale potrebbe essere la società più, più interessante più allettante più appetibile per eventualmente fare dell'operatività abbiamo capito che c'è spazio sia per operatività a breve termine che per operatività a lungo termine o a determinate condizioni e ricapitolando io guarderei per il breve termine qualora tornassimo su questi livelli o questi livelli fino a qui o fino a qui per poi valutare invece il in lungo termine se dovessimo tornare con decisione sopra queste aree perché se dovessimo tornare sopra a queste aree dopo però essere passati di qui eh non, non direttamente da qua, non direttamente da qui ma dopo essere passati da qui, ecco, allora qui potremmo avere un price earning molto più interessante e avere una situazione interessante per un long. Adesso spero di non aver incasinato troppo le cose, spero che si capisca quello che intendo, però proprio detto in parole povere, se dovesse salire diretto è facile che il price earning... Non sia competitivo, non, non sarebbe competitivo probabilmente se facesse una cosa del genere. Invece, se, se il prezzo dovesse scendere, allora gli, allora gli sì. Quindi, queste sono le cose che il prezzo potrebbe fare. Sono le cose che secondo me i dati fondamentali possono giustificare. Naturalmente, poi continueremo a valutare la situazione e. È un panorama questo che potrebbe durare comunque anche diverse settimane, diversi mesi prima che dia veramente lo spunto finale. E quindi niente, il mio giudizio è questo, direi di aver detto tutto. Vi, vi ringrazio per aver visto questo video fino in fondo e vi chiederei di, di dirci nei commenti magari se c'è qualche azienda che vi interesserebbe approfondire. E vi invito prima di lasciarvi anche a iscrivervi al canale e di attivare la campanella per ricevere tutte le notifiche, anche delle live eccetera eccetera e di lasciare un like se il video vi è piaciuto, con questo direi che è tutto, ci vediamo al prossimo, ciao a tutti!